Essere deboli va bene, eh? Sì, va bene. Essere deboli è assolutamente una condizione naturale dell'esistere, dell'esistenza e tutti noi in alcuni momenti siamo più deboli o meno deboli, più forti o meno forti, a seconda di quello che sta succedendo, di come le cose stanno andando, di su cosa ci stiamo confrontando. È un concetto estremamente naturale, quello della debolezza o della forza, che descrive un piccolo e specifico momento in cui, in quell'occasione, stiamo facendo peggio di qualcun altro o meglio di qualcun altro a seconda del tipo di prospettiva che si sta utilizzando, c'è una connotazione estremamente negativa nel termine di debolezza nel momento in cui è peggio che non riuscire invece nel fare qualcosa. Quindi l'accezione del termine è negativa di per sé: debole non è meglio di forte, però nonostante questo, essere deboli va bene sì va bene perché è naturale tutti noi in alcuni momenti non siamo la nostra migliore versione di noi stessi ma allo stesso tempo a volte questo concetto dell'essere deboli, va bene, finisce per diventare un po' confusionario perché non diventa più utilizzato per ragionare sull'impermanenza dell'essere, sul fatto che tutte le cose cambiano, sul fatto che eh, eh, in qualche momento e in determinati momenti o su determinate sfide tutti noi siamo deboli del fatto che questo sia estremamente naturale. A volte ci sono delle teorie che a me succedono sempre un po' di curiosità, e, e però anche un po' di confusione, quando sento alcune persone, anche alcuni professionisti, a volte in determinati contesti affermare che essere deboli va bene e che ci sia valore nella debolezza e che sia meglio essere deboli che non essere forti. Quando sento dire queste cose, anche se spesso lo sento dire in contesti di supporto dove ha senso anche a livello motivazionale per cercare di creare anche un senso di gruppo che può avere tutto il suo aspetto eh, sano e salutare a breve termine, ma tendenzialmente questa è una teoria che varrebbe la pena invece usare in maniera estremamente parsimonioso e se possibile non utilizzarla mai l'affermazione che eh, ci sia valore nella debolezza anche se è un concetto davvero tanto popolare io per esempio recentemente ho provato a fare un breve sondaggio su instagram con tutti i limiti che hanno i numeri e delle, delle, dei miei follower eh, e delle persone che mi seguono più detto, meglio l'italiana e, e del modo in cui ho sintetizza, sintetizzato le mie le mie domande no? io ho chiesto se essere debole andasse bene e ho dato fondamentalmente quattro alternative eh, sì, eh, essere deboli va bene, c'è valore nella debolezza. Eh, sì, eh, va bene, eh, è naturale essere deboli. Eh, no, non va bene perché è inaccettabile la debolezza. O no, non va bene perché serve combattere per diventare forti. Ho dato queste quattro opzioni dove ho avuto quattro risposte, eh, cioè <ride> ho avuto un po' di risposte che si sono poi ordinate in una direzione eh, che mi ha sorpreso fino a un certo punto. Eh, probabilmente ci sono anche dei limiti nel modo in cui io ho espresso le domande, ma mi ha sorpreso nel momento in cui la maggior parte delle persone hanno risposto sì, c'è valore nella debolezza. Mentre la risposta giusta era sì, perché è naturale essere deboli. La debolezza è naturale, è un concetto naturale. Tutti noi lo siamo in alcuni momenti. E quando le persone invece rispondono diversamente, a volte rispondono andando a fare riferimento a dei concetti che stanno associando la debolezza, ma non rispondendo relativamente al concetto stesso di debolezza, che è un concetto di per sé negativo. Piuttosto stanno rispondendo andando a ragionare su alcuni concetti che tendiamo spesso ad associare al termine debolezza, ma che invece non sono quello, cioè alcune persone, per fare un esempio così che ci si capisca alcune persone effettivamente a volte lo fanno questo ragionamento di eh, ribaltare il nord con il sud il, il sì con il no e di eh, andare davvero a eh, polarizzare determinati concetti come quando le persone vanno a sostenere che il dolore sia meglio del piacere o che l'istinto sia meglio del ragionamento allo stesso modo che la debolezza sia migliore della forza. Questi ragionamenti hanno senso soltanto se li argomentiamo. Se li argomentiamo all'interno di una cornice di associazioni tale per cui in realtà quando poi io dico dolore è meglio del piacere, in realtà non sto più parlando né del dolore né del piacere, no? Perché il piacere di base, il piacere è meglio del dolore, ma quando dico che il, quando, quando alcune persone affermano che il dolore sia migliore del piacere, stanno affermando di solito che nel dolore ci sia un aspetto dell'essere vivo e del sopportare il dolore che, che definisca quindi un impegno e una forza d'animo che sia migliore invece della leggerezza e della mancanza di carattere con cui ci si abbandona al piacere eh, e invece che impegnarsi sulle cose serie impegnarsi per eh, qualcosa di più duraturo e più lungimirante che ci mancherebbe, è una cosa che si può assolutamente argomentare però è proprio un concetto diverso, non è più dolore e piacere è il affrontare le cose o il eh, godersi il qui ed ora che tra l'altro godersi il qui ed ora se non c'è nessun motivo per cui dover andare a fare chissà che ha anche assolutamente senso però comunque per scendere da questo, spesso quindi le persone ragionano su altro come quindi l'esempio che ho fatto per poco fa di Istintivo è meglio di ragionato? Ci sono alcune persone che a volte lo sostengono, eh, spesso in, anche in alcuni eh, talk show in cui sostengono che se gli viene da dire una cosa la devono dire perché quello è il loro essere naturale e spontanei. Quella roba là, eh, tendenzialmente, eh, è un modo di esprimere, di giustificare, poi proprio voler tirare fuori tutto quello che hanno dentro, eh, senza però andare a pensare che c'è un contesto che invece ritiene emotiva, che sia più opportuno magari comportarsi in un determinato modo piuttosto che un altro. L'educazione non è un aspetto negativo, ma a volte alcune persone sostengono l'istinto rispetto al ragionamento perché il ragionamento lo vedono come una cosa negativa, eh, antidiruviana, eh, organizzata per educarli nel senso negativo del termine, cioè per eh, bloccarli e per impedirgli di essere loro stessi, mentre vedono l'istinto come un modo per esprimersi, per, eh, farsi, per sentirsi forti e per dare addosso a una realtà che cerca di ostacolarli. Quando in realtà non è assolutamente uguale l'istinto è un modo estremamente naturale e spontaneo che si ha di ragionare di esprimere determinati aspetti eh, del, del modo in cui si è e si è costruiti anche a livello evolutivo mentre diversamente il ragionamento è qualcosa di un po' più costruito, un po' più elaborato e forse tendenzialmente le scelte ragionate se non sono ragionamenti infiniti e verbosi e fini a se stessi le scelte ragionate tendono ad essere più efficaci, se no altrimenti saremmo davvero ancora all'età della pietra e fortunatamente invece qualche passo, non tanti, ma qualche passo avanti l'abbiamo fatto. Fatto sta che quindi è tutta una questione di cornice e anche le persone che sostengono che la debolezza sia migliore della forza, forse a volte stanno facendo un ragionamento in cui non stanno più parlando di debolezza e di forza, ma stanno incorniciando la debolezza all'interno di un... Di una, di una rete di associazione o di una rete di significati che quindi inizia a parlare di altro come per esempio potrebbe essere che a volte le persone parlano di debolezza ma in realtà stanno parlando di rango e confronto cioè del fatto che si sentono deboli nel perdere un confronto con un'altra persona che vendono più forte e così facendo finiscono per vivere la debolezza quindi come la perdita rispetto a quel confronto che ci mancherebbe, potrebbe essere una cosa quindi assolutamente etichettabile, anche quella perché no, come debolezza, però debolezza molto contestuale, non assoluta, ma soprattutto è debolezza relativa poi alla persona con cui ci si confronta. Se si confronta qualcuno di più debole, allora magicamente si è appena diventati forti. Come, eh, allo stesso modo, nella fragilità, eh, a volte la debolezza viene, viene, viene, viene commisurata con, e confrontata, e sostituita con la fragilità e con il non riuscire a superare e a sostenere una determinata sfida che ci fa sentire rotti e a quel punto si iniziano le persone si iniziano a etichettare come deboli perché si sentono rotti da un qualcosa che non riescono più ad affrontare come vorrebbero. Che ci mancherebbe, anche quella può essere una cornice per ragionare sulla debolezza, però è un concetto diverso. E infatti la fragilità di per sé non è un concetto negativo in senso assoluto. Anzi, alcune cose hanno proprio valore per la propria fragilità. Come alcune persone possono essere assolutamente di valore anche perché in una categoria di confronto più deboli su determinate caratteristiche rispetto a qualcun altro, ma più forti su altre caratteristiche. Però, appunto, non stiamo più parlando di debolezza e forza, forza, ma stiamo parlando di confronto o stiamo parlando di fragilità o resistenza. Come infatti, alcuni materiali a volte si utilizzano proprio perché hanno una loro fragilità e quella fragilità li rende particolarmente utili per il loro scopo. Pensiamo alla punta della matita, se fosse fatta di diamante non scriverebbe sul foglio ma lo taglierebbe e non sarebbe lo scopo per cui la utilizziamo la grafite quindi assolutamente la fragilità ce l'ha un senso come alcune volte le persone comunque associano il termine e il concetto di debolezza eh, ha un concetto di perdere il controllo quindi allora a quel punto per loro la debolezza diventa un qualcosa di negativo perché perdono il controllo ma in realtà per altre persone dicono eh, la debolezza ha valore perché in realtà non è importante avere il controllo su tutto ed è, è la natura è fatta e la realtà è fatta di tutta una serie di cose che noi non possiamo controllare e quindi è naturale perdere il controllo e c'è valore nel sapersi lasciare andare e nel non controllare che assolutamente ci sta però la debolezza in realtà non è perdere il controllo, quella è una lettura molto parziale, molto personale che alcune persone danno alla loro personale perdita del controllo. La debolezza è un concetto diverso, è un concetto estremamente naturale. Quelle sono tutte quindi cornici di riferimento, queste che sto, sto elencando, la fragilità, il confronto, il, il controllo. Sono cornici che danno quindi un significato diverso al termine debolezza e invece... Riuscire per quanto possibile a vedere la debolezza per quello che è è davvero la cosa migliore che possiamo fare per cercare di affrontare in maniera sana questo argomento. Perché poi da psicologo un argomento che a volte viene davvero in, man in maniera terribilmente errata associata alla debolezza è l'espressione emotiva. Come se nell'espressione emotiva, nell'esprimere nell l'emozione ci fosse qualcosa di negativo, di debole. E questo concetto eh, si richiama un po' a quelle tre cose che ho citato poco fa, no? che alcune volte le persone vivono l'esprimere l'emozione come una perdita di controllo, eh, che tra l'altro si, si collega anche a un aspetto dell'istintività, no? perché l'esprimere le emozioni è un qualcosa che va a attivare tutta una serie di meccanismi estremamente istintivi e spontanei, e a maggior ragione. Alimenta tutte le ambiguità e le confusioni nel momento in cui uno fa un trenino di associazioni tra una cosa e l'altra e finisce per dire che allora c'è valore nella debolezza perché esprimere le emozioni eh, è positivo e non è negativo come altre persone potrebbero pensare, ma in realtà sbagliano le persone a considerarlo collegato alla debolezza. È un concetto totalmente separato. La debolezza sta da una parte e l'espressione delle emozioni dall'altra. Come la fragilità, alcune persone vivono l'espressione delle emozioni come esprimono qualcosa che magari in quel momento non vorrebbero, ma che sentono più forte di sé, si sentono rotti dall'intensità delle emozioni che finiscono per esprimere, e quindi sentono l'espressione emotiva come una fragilità, e a volte finiscono per, nel loro nella loro lettura della cosa che non è efficace tendono a iniziare una guerra contro questo tipo di emozioni tentando di contrastarle in maniera dura e finendo però soltanto per contrastare se stessi perché l'espressione dell'emozione è l'espressione di un qualcosa di estremamente spontaneo e sincero che viene dal proprio modo di pensare e quindi di conseguenza cercare di fare la guerra ai propri pensieri è inefficace perché stiamo facendo la guerra noi stessi e se facciamo la guerra contro noi stessi ci sarà soltanto una vittima, che siamo proprio noi stessi, e quindi vada come vada perderemo sicuramente. Anche quando saremo convinti di aver vinto finiremo per essere invece dei, eh, dei, degli sconfitti che non si rendono manco conto di aver perso da un pezzo. È come eh, un, ultimo, un ultimo contesto in cui l'espressione emotiva a volte diventa in maniera confusionaria, confusa con... Uh, eh, eh, vabbè avvisata con, con la debolezza eh, è quello del non della perdita del controllo ma del, del confronto che citavo poco fa cioè il confronto appunto a volte viene vissuto come eh, nel momento in cui magari una persona esprime l'emozione eh, ed esprime le proprie emozioni in un contesto gruppale in cui è eh, l'unica persona a esprimere le emozioni succede spesso con le persone che hanno gli attacchi d'ansia eh, o che, eh, e che preferiscono averli in privato invece che non in pubblico o che magari si trovano a commuoversi e esprimere qualcosa di molto, molto personale che ritengono privato e non vorrebbero condividerlo con altre persone o che si sentono sopraffatte in un confronto e gli viene da piangere quando la persona dall'altra parte non sta esprimendo un'emozione simile ma anzi ne esprime magari di più aggressive in quelle occasioni a volte le persone vivono l'espressione emotiva come una debolezza quando in realtà stanno semplicemente appunto anche perché per quanto sia dolorosa come cosa stanno semplicemente esprimendo emozioni diverse da quelle che stanno esprimendo gli altri anche la persona estremamente aggressiva e arrabbiata con noi o che ci schernisce o che è divertita dal prenderci in giro sta esprimendo un'emozione solo che un'emozione diversa che fa parte di un contesto in cui stanno vedendo la situazione da un punto di vista totalmente diverso e quindi se quello su cui c'è da ragionare non è sul sono stato più debole di loro che mi hanno sconfitto perché io ho espresso le mie emozioni e loro no quello su cui serve ragionare è sul fatto che c'è un problema relazionale di confronto con alcune persone che bisogna capire come affrontarlo e io ho espresso le mie emozioni che avevano assolutamente senso dal mio punto di vista e magari possiamo ragionare sul mettere meglio fuoco il proprio punto di vista ma sul fatto che si siano espresse delle emozioni, quello lo fanno tutti è estremamente naturale ed è impossibile bloccare un meccanismo simile. Lo si può imparare a gestire, a contenere, a modulare, assolutamente sì, si possono fare tante cose, però quella è natura, su quello non ci si può fare niente, come nessuno qui arriva a dirsi: E allora non devo più respirare. È naturale respirare, se no l'alternativa qual è? Come, quindi L'espressione delle emozioni a volte è un qualcosa davvero su cui eh, si fa confusione, lo si associa alla debolezza, quando in realtà non c'è niente di debole in quello. È un concetto che proprio sta su un altro settore, come il controllo sta su un altro settore, la fragilità sta su un altro settore, il confronto sta su un altro settore, però a volte il fatto di mettere tutto insieme porta ad alcune teorie discutibili che portano a vedere la eh, debolezza come qualcosa in cui c'è valore che può essere anche migliore dell'essere forti e la forza, a volte quindi associata all'essere magari prevaricatori eh, tirannici, violenti, aggressivi, ostili, irrispettosi eh, a volte viene vista come una cosa negativa ma la forza non è quello ci sono alcune, alcune persone che hanno della forza che ne abusano ma è un concetto associato ed è diverso la debolezza tendenzialmente essere deboli, tendenzialmente è peggio che non essere forti. Questa è la base. Poi, essere deboli non significa essere deboli in assoluto, significa essere magari deboli in un determinato contesto, in una determinata specifica sfida, in una determinata specifica cosa, che poi bisogna vedere se è davvero debolezza o se può, si può essere ragionata in maniera diversa, magari quello che noi a volte vediamo come debolezza in realtà contiene tutta una serie di qualità che richiedono soltanto di essere utilizzate e messe a fuoco o approcciate in una maniera diversa ma comunque a prescindere da questo a volte capita che alcune cose su alcuni aspetti di debolezza semplicemente essere deboli è peggio che essere forti e quindi la questione da fare non è tanto eh, fare chissà quale tragedia è cercare di ragionare in maniera lucida e sana sulla propria debolezza cercare di capire se e come può essere affrontata però quindi cerchiamo di non inventarci delle teorie che invece finiscono per davvero ribaltare la scala di valori e far pensare che si possa argomentare tutto e che non ci sia un modo ordinato e sensato di affrontare le cose semplicemente la questione è se abbiamo delle debolezze se riconosciamo di avere delle, bole, delle debolezze, ragioniamoci su Cerchiamo di metterle a fuoco, cerchiamo di capire in quale contesto, in quale cornice si crea quel tipo di debolezza, cerchiamo di capire come funziona, cerchiamo di capire rispetto a cosa, cerchiamo di capire se può essere contenuta, se può essere rinforzata, se può essere migliorata, se può essere accudita, se può essere curata in qualche modo. e. Si può essere, perché no, chiamare riletta in cornici magari che danno più, un senso più efficace eventualmente a quella caratteristica che stiamo etichettando come debolezza e poi comunque, a prescindere da tutto, Accettiamola e cerchiamo di gestire nel migliore dei modi, perché poi tutti hanno diritto per quanto possibile a raggiungere il maggior grado di benessere possibile relativamente alle loro risorse, eh, caratteristiche, qualità, eh, potenzialità all'ambiente, a quello che viene offerto, quello che, si, che cui possono ambire. Assolutamente. Quindi, però c'è un lavoro che è utile fare su se stessi per cercare di affrontare in maniera sana questa cosa, se no, a volte con delle soluzioni sintetiche si rischiano di. Fare degli errori e di finire per sposare delle teorie che, che vanno un po' verso una, un modo violento di stare a contatto con se stessi e con gli altri, quasi come se davvero allora l'unico modo per essere forti sia eh, avere alcune caratteristiche eh, che invece messe nero su bianco diventa, o messe sui libri di storia diventa evidente quanto siano negative ma a volte ce le giustifichiamo perché sembrano avere comunque un loro risvolto nella nostra lettura degli eventi mentre invece esiste assolutamente la possibilità di coltivare un proprio essere forti riuscendo a epurare questo concetto da tutta una serie di altri elementi associati a, questa, a questo discorso che invece sono negativi e è possibile assolutamente lavorare sulle proprie debolezze in maniera sana, rispettosa e costruttiva, senza per questo dover iniziare a crearsi tutta una serie di problemi perché cercare di migliorarsi invece ci rende una, persona, una versione peggiore della persona che possiamo essere. Quindi tutto questo eh, discorso, credo forse eh, come a volte mi capita, un po' troppo ampio, ma tutto questo discorso per dire che essere deboli va bene, sì. Essere deboli va bene perché essere deboli è naturale. Essere deboli è un qualcosa di estremamente naturale e connaturato, e tutti noi lo siamo in alcuni momenti, a chi più spesso e chi meno spesso della propria vita. Nessuno lo è per sempre, come nessuno è forte per sempre, o nessuno è forte in tutti i contesti, e è utile cercare di affrontare su questa, questo argomento in modo più sano e costruttivo possibile senza cedere a teorie sul è meglio essere deboli che essere forti eh, o senza cedere all'idea che non bisogna accettare la debolezza perché altrimenti fin finiamo per peggiorarci e non impegnarci, non è quello il modo mi migliore per impegnarsi o senza arrivare a delle convinzioni che serva combattere per diventare forti perché combattere tendenzialmente è quell'occasione in cui siamo un passo per verso la sconfitta, eh, tendenzialmente il quando si affrontano le cose in maniera fatta bene di solito si riesce a ottenere il mondo è abbastanza grande da far sì che si riesca a ottenere i propri risultati senza combattere con quasi nessuno o tranne in alcune rarissime occasioni che però sono quasi trascurabili quindi per sé assolutamente il margine è molto molto ampio la questione è cercare di affrontare nel modo più sano, sereno e coerente possibile un argomento complesso come questo che parte da una domanda magari abbastanza semplice, ma che in realtà ha tantissimi risvolti e su cui spero di aver dato qualche spunto di riflessione. Questo è tutto, eh, c'è un articolo poi su dottorvaliero.com per chi avesse voglia di, e curiosità di andarselo a leggere dopo questo video. Eh, io sono Valerio Celletti, se avete qualche dubbio? Su quello che ho detto o su, quello, su questo ragionamento, su questi spunti che ho provato a suggerire, eh, commentate e ci vediamo al prossimo video.